Ci sono i Maneskin su RTL 1025, 8 e 26 minuti, allora viviamo un periodo di grandi cambiamenti nelle nostre città e ne parliamo spesso, è capitato anche in linea diretta durante eh, la prima ora di Non Stop News, no? capita di parlare di limiti orari a 30, eh, a 30 km orari, oppure aumento della piantumazione nelle città, mobilità sostenibile, tutte queste cose ci portano a domandarci come deve essere la città del futuro, quali caratteristiche e quanto noi in Italia siamo predisposti verso questi cambiamenti proviamo a capirlo insieme a Pier Giorgio Olivetti segretario generale di Città Slow, che è una rete internazionale di comuni virtuosi proprio dal punto di vista del buon vivere buongiorno e grazie per essere con noi buongiorno, buongiorno a te e a tutti grazie buongiorno. allora chiediamo al segretario uh, Oliveti intanto da che punto stiamo partendo cioè come stanno e come sono rispetto proprio alla sostenibilità al miglior vivere le città italiane e se se ne individua qualcuna che è un po' più avanti generale devo dire le città italiane, metropoli, eh? parliamo delle metropoli sono diciamo a mezzo livello tra gli estremi, parliamo di sostenibilità, di impronta ecologica, no? i tecnici parlano di ecological footprint, pensiamo che Tokyo ha il numero 37, ovvero ci vogliono 37 eh, territori grandi come Tokyo per eh, rifornire di energia, di commodities, di tutto quello che serve l'area metropolitana di Tokyo diciamo che le città metropoli italiane sono a metà tra il massimo e il minimo in realtà possiamo fare molto di più e Cittaslo lo insegna cioè eh, noi oggi parliamo del buon vivere per i quartieri delle grandi città metropolitane in sostanza con il progetto Cittaslow Metropolis Certo, segretario mi colpiva molto leggere nelle, nelle scorse ore, negli scorsi giorni questo modello urbano sostenibile basato su una regola che è quella della città dei 15 minuti riusciamo ad approfondire un attimo questo tema? Tema. Sì, eh, il tema 15 minuti è importantissimo sia dal punto di vista specifico, naturalmente collegato con la lentezza positiva e anche la possibilità di avere tutti i servizi a portata di mano. È, è stato lanciato da Carlos Moreno, un professore che l'ha teorizzato per la prima volta in Spagna, a Barcellona e poi a Parigi certamente, ma mi scusi il professor Carlos, ma questo tema esisteva già oltre vent'anni fa ne fa fede il professore Ezio Manzini proprio italianissimo che lo ha testimoniato in Italia e del comitato scientifico di Slo. In, in sostanza si tratta di eh, è un po' Golia che impara da Davide, eh, cioè è eh, per capirci, nel senso che le piccole città, le piccole comunità dei territori italiani, ma anche europei e mondiali, noi città siamo circa 300 in 33 paesi, hanno cominciato a insegnare alle, ai quartieri delle metropoli e questo che significa? Significa che vuol dire fare la città di città, una città grande di tante piccole comunità che hanno dei servizi e anche delle aree verdi naturalmente hanno eh, tutta una serie di eh, elementi, la mobilità sostenibile, hanno la possibilità di accedere e di scambiarsi servizi e questo lo fanno dentro i quartieri, e questo è il modo di ripensare anche la metropoli, cioè uno in 15, 15 minuti, eh, segretario, in 15 minuti uno deve avere accesso a tutte le cose principali che offre la città, è, è questo il senso del minutaggio? Esatto, 15 minuti è un po' un... Payoff diciamo che attrae e attira, in realtà possono essere anche 30, l'importante è avere. Una, eh, diciamo il concetto, il concetto di avere i servizi ovunque. E questo è importantissimo perché ci sono spazi urbani verdi e sociali per tutti. Ci, mm. Si può utilizzare adesso l'urbanistica tattica, ovvero la modalità di ripensare le strade, le nostre piazze, eh, i nostri spazi anche abbandonati, gli stalled spaces, no? Tutti gli spazi abbandonati della grande città che vengono ripensati e riutilizzati certo. a favore del residente e poi naturalmente a cascata anche del viaggio turista piuttosto che solo per auto private e, e consumismo turbo cioè si può avere equilibrio noi lo possiamo fare la crisi climatica ovviamente si combatte in città ma anche quella della qualità della vita è e chiaro del sociale. ecco per Giorgio Olivetti poi c'è un problema forse anche culturale nel senso che è bellissima l'area pedonale poi magari però tanti italiani arrivano con l'auto e dicono cavolo però da qui non posso passare e si arrabbiano forse c'è da lavorare anche in questo senso vero eh, però dobbiamo anche noi italiani eh, ragionare eh, e rientrare in noi stessi cioè è un po' ridicola la guerra tra automobilisti tra ciclisti pedoni siamo tutti sempre noi siamo gli stessi cittadini della della città o del paese in questo caso e, e dobbiamo organizzarci dobbiamo codecidere che cosa vogliamo eh, a Barcellona stiamo facendo eh, per esempio no? lo sapete eh, questi blocchi di condomini interni alla città tutti resi eh, con pedonalizzazioni selettive, resi orti, giardini, eh, fuori le auto, dentro la qualità della vita, i cittadini, la vita. Eh, eh, le, le strade scolastiche, no? eh, pensiamo anche a Roma, a Milano, ovunque ci sono esempi di strade scolastiche per temporaneamente bloccare l'accesso dentro le strade che hanno... Un eh, passaggio di una bambini, scuola. di ragazzi, esatto. certo, certo. Eh, ma qualche esempio virtuoso anche in Italia senza arrivare a Barcellona ce l'abbiamo? Mm. Sì, adesso, noi come Metropolis stiamo partendo con il Municipio 1 e il Rione Esquilino. L'Esquilino è un rione di Roma molto importante attorno a Stazione Termini, con qualche criticità e moltissime opportunità, una grande voglia di aumentare la qualità della vita tra l'altro in modo eh, multi, multitasking ma anche con tante etnie presenti e, e, e l'associazionismo molto protagonista. Noi vediamo al centro i cittadini, i cittadini devono codecidere e questo il, è l'anello vincente e il punto fondamentale della nostra proposta. E, poi devo dire che gli esempi non mancano eh, nelle piccole e medie città, ne abbiamo finché vogliamo. Non so, Pollica Acciaroli che rimette pubblico il porto, la mensa di Bra in Piemonte che fornisce duemila pasti, ma con le cuoche e i cuochi senza catering, il mercato che ne so, di greve inchianti si è andati in giro, eh, nelle Alpi, piccoli villaggi come Usseglio che hanno creato eh, la neoresidenzialità, neo l'autostrada per le api, che ne so... Insomma, sì. l'autostrada per le api... Beh, bella, ci è piaciuta per per le... questa, Dove si trova? Eh, questa mi piace. Dove si trova? Usseglio, Usseglio. Usseglio nelle valli di Lanzo, a 1200 metri, è un comune che va dai 1200 ai 3700, cioè immaginatevi... Beh, no, bisogna Poi... visitarla, bisogna visitarla ah, certo. assolutamente. Allora, eh, <ride> quindi ci sono già degli esempi virtuosi anche nel nostro paese, anche in Italia però queste potrebbero essere le caratteristiche della città del futuro sempre eh, facendo leva sul fatto che noi tra vent'anni non ci ritroviamo tutti a vivere nel metaverso, segretario ma nelle nostre città che resteranno sì, qui no. grazie a Pier Giorgio sì. Olivetti segretario generale di Città Slow per essere stato con noi, buon lavoro grazie a voi